Okay. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Siamo molto contenti di avervi qua. Siamo molto felici di eh, avervi qui. Sappiamo che oggi succederà qualcosa di straordinario. Sappiamo che oggi va a passare algo di incredibile. Mm -hmm. Perché tutte le persone che si avvicinano a Dio, perché tutte le persone che si avvicinano a Dio di, di cuore sincero, con un cuore sincero, Dio li va a toccare. Dio se lo va a toccare. Ti mm. mm. racconto in breve la nostra storia. Os rapidamente la nostra storia. Os allora, Dio ci ha chiamati qualche anno fa. Dio ci ha qualche anno fa. chiamato hace unos años. A venire in Valencia. A venire a Valencia. Noi siamo italiani. Somos italianos. Nati in Italia. Nascidos in Italia. Italia, Italia. E cerca di Napoli y Dios nos llamó hace unos años para empezar una obra aquí pero para hacer una obra diferente porque aquí hay muchas iglesias que hacen sus obras y que lo hagan bien y lo hagan mal no nos interesa pero Dios nos llamó a hacer algo diferente quindi stiamo uh, lavorando differentemente. Por eso estamos trabajando de manera diferente. Dire che qui non ci sono canti, balletti o roba varia. Come veis che non hay cantos o bailes o queste cose. Por il momento. Por el momento. Perché ci muoviamo per la guida dello Spirito Santo? Perché ci muoviamo secondo la guida dello Spirito Santo? E tutto quello, quello che lo Spirito Santo ci dice di fare, lo facciamo. E tutto quello che lo que Spirito Santo nos dice di fare, lo facciamo. Tutto quello che non ci dice di fare, non lo facciamo. Tutto quello che non nos dice, non lo facciamo. E quindi per il momento non ci sono balletti, non ci sono canti. Perché es que <ride> per il momento non hai bailes ni canti. Cioè, Mi spiace per qualcuno, guarda che cosa. Lo siento per alguien, però así es <coughs> <coughs> Quindi. <coughs> um... La nostra missione soprattutto, mission, soprattutto è che le persone sviluppino la loro intimità con Dio. Che es que significa? significa? Significa che non solo le persone devono venire a la chiesa, Se significa che le persone non solo devono venir bueno venire a la chiesa, è buono venire a la chiesa, è es buono stare nella famiglia dei santi. a la e è buono essere in famiglia con santos però non siamo una religione. Pero no somos una religione Gesù non è una religione Gesù non è una religione Gesù è una relazione è una relazione. e che significa relazione? relazione? posso immaginare la mia relazione con mio fidanzato con mio marito, con un amico può immaginarsi le relazioni con un novio, un marito, un amico io parlo io parlo e lui mi risponde e lui mi, mi parla él me habla, e io rispondo e io le contesto e questo è lo che andremo a vedere in questa conferenza oggi y esto es lo que vamos a come si ascolta la voce di Dio come escuchar la voce di Dio noi oltre questo noi noi organizziamo delle preghiere individuali organizziamo orazioni individuali qualsiasi persona che ha bisogno di preghiere cualquier persona che necessite orazione mi possono uh, contattare a me dopo. Mi possono contattare a me después. Lasciare il suo numero e il suo telefono. E vi spiego come fare. E gli spiego come fare. Come hacer. Poi, Además, abbiamo dei, dei corsi di discepolato, di mentorato. Abbiamo corsi di discepolato, di mentorato. Che vi spiegano come ascoltare le voce di Dio. Che vi spiegano come ascoltare la voce di Dio algo más. Y <laughs> Mucho más. Mm -hmm. Entonces, me... uh, creo que de he dicho todo. Creo uh... que aver dicho todo. Entonces, a la fin de la reunión... reunión quiere ¿Quiere recibir esta oración? ¿Me deja su número de telefono, ¿Me deja su número de móvil? Io lo, io lo voglio contattare perché è una preghiera individuale perché è una orazione individuale non si fa qua davanti a tutti non si fa davanti a tutti Qua possiamo ricevere una benedizione, una parola del Signore Aquí da parte dell'Apostolo qui possiamo ricevere una parola, una benedizione da de parte dell'Apostolo però parlare con noi privatamente si, sì, devo prendere un appuntamento per parlare <ride> con noi in privato chiaramente tiene che prendere sito ok Uh, quindi a settembre inizieremo un nuovo corso di mentorato. a un nuovo mentorato. Lo faremo per Zoom, lo Zoom. E normalmente tutte le persone avranno il proprio materiale per fare questo mentorato. Cada su para hacer este quindi chi vuole partecipare mi lascia il suo numero e il telefono. chi partecipare mi il numero del telefono con il nome. E. così le... le voy spiegare tutto. Leyamos un versículo de la palabra de Dios Lemos un versículo de la palabra de Dios Que está en 1 Corintios 3, 16 y 17 En 1 Corintios 3, 16 y 17 No sabéis que eso es el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno violar el templo de Dios Dios destruirá al Tal Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo Amen. Amén. Aquí dice que somos el templo, que el templo de Dios. Que los cristianos son el templo de Dios. ¿Qué significa el templo de Dios? el templo Dios? En la antigüedad del templo es donde se a Dios. En la antigüedad el templo es donde se sacrificios a Dios. Y aquí nosotros somos el templo cuando... Perché offriamo la nostra vita interamente a Lui. Nosotros somos il Templo perché offriamo la nostra vita a Lui. Dio vive in noi. Perché mm -hmm. Dio vive in noi. È incredibile. È incredibile. È una cosa eccezionale. Algo <laughs> È qualcosa di eccezionale. Però Dio vive in noi. Mm. Però Dio vive in noi. Nel verso 17, 17 dice qualcosa di molto importante. Dice qualcosa di molto importante. Lo leggi tu? Si alguno violara el templo de Dios Dios destruirá al tal Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Amen. Amen. Amen. El de Dios. Nosotros somos el templo de Dios Y el templo de Dios Va en santidad Y el templo de Dios Tiene que quedarse en santidad En el templo de Dios eh. antiguamente? En el templo de Dios En la antigüedad tutti entrare, No todos podían entrar eh. el Porque el templo de Dios tenía santo Porque el templo de Dios que ser santo doveva rimanere santo. Que santo e qui dice qualcosa di molto profondo e qui dice qualcosa di molto profondo che dice se qualcuno guasta il Tempio di Dio che dice se qualcuno violare il Tempio di Dio que dice, si de Dios, Dio guasterà lui Dio destruirà il Dal. molte volte uh, le persone si domandano perché Dio non mi risponde muchas veces las personas se preguntan ¿por qué Dios no me contesta? ¿por qué Dios no me exaudice en esta cosa? ¿por qué Dios no cumple en esta cosa? ¿por qué Dios no me provee por este trabajo? ¿por qué Dios no me da este trabajo? ¿por qué Dios no, no guarice a mi madre? Por, ¿O ¿por qué Dios no sana a mi madre, por ejemplo? No. todos nosotros todos nosotros, estas preguntas, ¿no? a todos nosotros nos hacemos esta pregunta vez en cuando eh però io vi dico una cosa come dice nel verso 17 però os dico algo come dice nel versicolo 17 se guastiamo il Tempio di Dio se alguno violare il Tempio di Dio Dio guasterà lui Dio destruirà al Tal perché il Tempio di Dio è santo perché il Tempio di Dio è santo quando noi ci accostiamo a Dio quando nos acercamos a Dio il nostro Tempio deve stare santo il nostro Tempio deve stare santo perché se il nostro tempio non è santo... Perché se il nostro tempio non è santo... Noi stiamo offendendo, Dio. Stiamo offendendo a Dio. Perché Dio lo teniamo in noi. Perché Dio lo tenemos in noi. E come dice la parola... Come dice la parola... Dio onora coloro che lo onorano. Dio onora a quello che lo onora. Quindi se io sto onorando il tempio di, di Dio... Dio onora la mia vita. Dio onora la mia vita. Quindi ogni volta che io sto chiedendo una cosa a Dio... Por eso cada vez que estoy pidiendo algo a Dios Dios me, me Dios me responderá Pero Dios me puede responder Con un sí o con un no Pero me puede contestar con un sí y con un no Entonces si yo no me alineo Por eso si no me alineo Si no mantengo, el mio templo santo, si no mantengo mi templo santo ¿Cómo Dios me andará a honrar con la su respuesta? Dios ¿Cómo puede honrarme con su respuesta? Si yo no, no estoy cioè non tengo il tempio santo. Se io non tengo il tempio santo. Non so se mi sono fatta capire. Se io no non si... sto onorando Dio con il mio tempio. No sé si come Dio può onorare le mie preghiere? Come può Dio onorare le nostre orazioni rispondendonos? Quindi è qualcosa di forte. Se io non sto onorando a Dio con il mio tempio. Se io non sto onorando a Dio con il mio tempio. Perché Dio dovrebbe onorare me con perché, le sue risposte? Perché Dio dovrebbe essere con me rispondendo E quindi quando vediamo che Dio non ci risponde. Perché quando vediamo che Dio non risponde. Facciamoci delle domande. Facciamoci delle domande. Dio perché sta succedendo questo. Dio, perché sta passando questo? Perché mia madre non guarisce, per esempio? Per esempio, perché mia madre non è sana? Perché non. Mm, non incontro il lavoro che dico io. Perché non incontra il lavoro che io quiero? Allinea il tuo tempio al suo. Allinea il tuo tempio con il suo. Fa che il tuo tempio sia santo. Haz che tuo tempio sia santo. E lui ti onorerà. Onora a lui e il Dio ti onorerà. E lui te va a onorare perché tu la vas a onorare e lui te va a onorare a ti. La parola di Dio è fatta di tantissime belle promesse. La parola di Dio si sta llena di molte promesse. Buonissime Dio ci ha fatto so, delle promesse incredibili. Dios nos dice promesse incredibili. Una di queste è quella che abbiamo appena letto. Una di queste è quella che abbiamo letto. Che lui ci farà il suo tempio. Che il nostro sarà come il suo tempio. Però, hai. Uh... buonasera. Dio, hai. anche. anche qualcosa che. Che, uh... che stiamo dicendo? <risa> Siamo il tempio. Siamo il tempio di noi. Eh, il di Por eso tenemos que ser el templo de Dios. honrar a lui, a Él. Lui a lui. Y Él nos va a honrar. La, la, la, la palabra de Dios tiene promesas. Pero todavía tiene, uh, tiene reglas. Pero también, pero también tiene normas. Okay. Que, que no me salen palabras en, en italiano. Eh? <laughs> Ok, uh, qui abbiamo un libro scritto dall'Apostolo. Qui abbiamo un libro scritto dall'Apostolo. Dove racconta tutte le sue proprie esperienze personali, e soprannaturali. Donde racconta le sue esperienze soprannaturali e spirituali. E qui abbiamo il cestino per le offerte, le decime. E qui abbiamo il cestino per i diecimi e le ofrendas. al final del culto. E chi vuole al final del culto ponerà. Va bene? Passiamo la parola all'Apostolo. Sono finisco per predicare io, passiamo la parola al posto. Allora. Ciao a tutti! Allora, Come siete belli da qua? Che bello state da qui! È un piacere per me poter essere qua oggi insieme con voi. È un piacere per me qui con voi Conoscere alcune persone nuove. E poter avere questo momento, questa conferenza. In cui impareremo come ascoltare la voce di Dio. In come ascoltare la voce di Dio. Perché, come diceva mia moglie, dobbiamo avere una comunicazione. Dobbiamo tenere una comunicazione. E la comunicazione deve essere in doppio senso. E la comunicazione tiene che essere a dopo sentido. Quindi nel senso che noi dobbiamo parlare con Dio attraverso la preghiera. Noi dobbiamo parlare con Dio attraverso la orazione. Però anche Dio deve parlare con noi. Però Dio tiene deve parlare con noi. Una delle cose che abbiamo imparato negli anni. Una delle cose che abbiamo apprendito negli anni. È che spesso noi, le persone cercano di fare le cose che sembrano buone. Es que las personas intentan hacer cosas que son buenas Pero, no se más cuál es la de Dios. Pero nunca realmente se piden cuál es la voluntad de Dios En esta semana estaba hablando con una persona, esta con una persona Que me diceva, no sé dónde voy a ir, si voy a cambiar de país Si voy a volver a otro país, si un a ir a otro país Que decía, no sé dónde voy a ir, si voy a cambiar de país, si voy a irme a otro e spesso noi ragioniamo in base a quelle che sono le opportunità o le possibilità. E veces nosotros uh, pensiamo secondo lo che sono le opportunità o la realità. Però la verità è che noi dobbiamo andare a Dio. Però la verità è che dobbiamo chiudere a Dio. Perché Dio è colui che vuole guidare la nostra vita. Perché Dio è il che vuole guiar la nostra vita. Il Salmo 32, il verso 8. El Salmo 32, 8. Dice così. Así dice.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 Cosa, cosa significa questo? Che significa esto? Che Dio ha la volontà di istruirci. Che di istruirnos. E di la strada che noi dobbiamo camminare. E de Uno dei problemi che abbiamo è che noi vogliamo scegliere da solo il nostro cammino. Il problema che tenemos è es che que noi vogliamo scegliere il nostro cammino. Però Dio ci dice sarò io che ti mostrerò il tuo cammino. Però Dio non dice io ti mostrerò il tuo cammino e dalla creazione dell'uomo, da Adamo ed Eva e da Danieva Dio sempre ha parlato per dare direzione al suo popolo Dio sempre ha parlato per dare direzione al suo popolo Quando creò Adamo ed Eva Quando creò Danieva Gli disse crescete e Le multiplicatevi Gli stava dando una direzione Le stava dando una direzione quando disse a Noè di fare un'arca, quando le a Noè di un'arca gli diede le dimensioni, gli diede la forma, gli diede un progetto. Le diede las dimensioni, tutto il material, tutto un progetto. Non è che gli disse: fallo e fallo come vuoi tu. Non è che gli dice, Mira, hazlo come quieras. La stessa cosa fu con Salomone quando dovette costruire il tempio. Lo mismo fu con Salomone quando tu dovevi costruire il tempio. A lui magari poteva piacere un tempio rosa o verde. A lo mejor a le gustava un tempio rosa o verde. O triangolare. O in triangolo. Però Dio gli aveva dato una forma esatta, un modello che lui doveva usare per costruire il tempio. Però Dio gli aveva dato una forma esatta di come tenia che fare il tempio. E la stessa cosa è successa anche con Mosè. E lo mismo le passò con Moisés. Leggiamo una cosa bella in Esodo, capitolo 33, versetto 7. un analgo bonito in Esodo 33, capitolo 7. Capitolo 33, versicolo 7. Ah, capitolo 33, versicolo 7. Uh -huh. <coughs> Quindi Mosè prese la tenda e la piantò fuori dell'accampamento, lontano dall'accampamento, e la chiamò tenda di convegno. Chiunque cercava l'Eterno uscì verso la tenda di convegno, che era fuori dall'accampamento. Ora ti lascio questo, così dopo leggere, Moisè tomò una tienda di campagna e l'armò a certa distanza fuori dal campamento e la chiamò la tienda della riunione con il Signore. Quando qualcuno voleva consultare al Signore, aveva che salir del campamento e andare a questa tienda. E quello che que, eh, Dio aveva fatto... Lo che Dio aveva fatto? Non gli aveva detto solo di costruire il tabernacolo. Non solo aveva detto di fare questo tabernacolo. Il tabernacolo era il posto dove c'era l'arca, dove si pregava a Dio, dove si cercava si facevano i sacrifici. Il era dove si Dio, si sacrifici. Ma gli aveva detto anche di fare un'altra tenda: Pero le dicho de hacer otra dove loro potevano andare a parlare con Dio, chiedere cose a Dio. Donde loro potevano andare e parlare con Dio e chiedere cose. Proprio perché Dio aveva il desiderio che il popolo potesse chiedere a Lui le cose. Perché Dio aveva il desiderio che il popolo stesso le chiedesse qualcosa a Lui. Quindi molti dicono, vabbè, ma l'importante è fare cose per Dio, però non è importante capire esattamente cosa dobbiamo fare. Perché molti dicono, bueno, l'importante è fare qualcosa per Dio, però non entender esattamente che fare. Però la, la Bibbia ci dice invece che Dio eh, ci chiede di fare delle cose molto precise. Pero la Biblia nos dice que Dios nos pide hacer cosas muy precisas. Por ejemplo, cuando había Felipe y el eunuco, Felipe estaba evangelizando en Samaria y Dios le dice de ir en el desierto, de acercarse a un carro donde había una persona y de hablar con esa persona non è che lui poteva continuare in Samaria o andare in un altro posto non è che lui poteva seguir in Samaria o ir in un altro posto ma Dio gli ha dato un'istruzione precisa perché voleva fare qualcosa di preciso però Dios le Dio gli ha dato un'istruzione precisa perché voleva fare qualcosa di preciso Dio vuole parlare della nostra vita Dio quiere parlare della nostra vita ci vuole dare istruzioni specifiche quiere darnos istruzioni specifiche in modo che possiamo fare cose specifiche para que hagamos cosas alla fine per il nostro bene al final, per nostro Per questo abbiamo bisogno di imparare a riconoscere la voce di Dio. Per questo dobbiamo a riconoscere la voce di Dio. Perché Dio parla. Dios habla. Però molte volte noi non riusciamo a comprendere quello che Lui ci sta dicendo. Pero veces no entendemos lo que él nos está Anche Paolo, quando stava evangelizzando, Pablo, lui voleva andare ad evangelizzare in Asia. Él ir Asia. Però Dio gli ha parlato. Pero Dios le habló. Di notte gli mandò un mm -hmm. sogno. Le mandò un sogno di notte E gli fece vedere un uomo della Macedonia che diceva: Passa a soccorrerci. E, e quindi quando Paolo si svegliò, dice: No, no, abbiamo sbagliato strada, dobbiamo andare tutta da un'altra parte. E quando Paolo si despertò dice: No, mira, nos siamo equivocato di cammino, vamos por'altra parte. E andarono lì. E, e lì Dio li usò per convertire un'intera città. E Dio Dios usò per convertire un'intera città. Mi state comprendendo quello che voglio dirvi. Intiende che quiero decir. Molte volte noi affrontiamo dei problemi nella nostra vita. Muchas veces nosotros affrontiamo problemi nella nostra vida. Salute, difficoltà nella famiglia. Questi problemi sono problemi che vengono dal nemico. Vengono dai nostri stessi errori che ci siamo creati. De que nos hemos Magari è Dio che ci sta fermando. Dios nos está Come possiamo comprendere la soluzione ai nostri problemi? Come possiamo ent entender la soluzione ai nostri problemi? Se non comprendiamo quello che Dio ci vuole dire. Si no entendemos lo que Dios quiere decirnos. De ad la voce di Dio. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces lo que Dios nos dice es justo lo que estamos pensando. Pero, tante altre volte es el Pero otras veces es lo contrario. E questo ci porta ad avere una lotta dentro eso, di noi. A una dentro Quindi stamattina vogliamo vedere. Ver sei passi per ricevere e sperimentare la volontà di Dio. Pasos para y la de Dios. Il primo passo è essere sottomessi alla volontà di Dio. El paso es estar a la de Dios. Se io non voglio stare sottomesso a Dio. Yo no estar a Dio. È inutile che mi metto a pregare per avere una risposta da Dio. È inutile che mi ponga a orlare per recepire la risposta di Dio. Molte volte quello che Dio ci dice è esattamente quello che noi non ci vorremmo sentire dire. È giusto quello che noi vorremmo escuchare. Io ricordo quando Dio ci disse di venire qui a Valencia. Io ricordo quando Dio ci dice di venire qui a Valencia. Mia moglie piangeva. Mia sposa giorava. Piangeva perché lei ha i suoi legami forti con la famiglia. Llorava perché ella tiene le conexioni muy fuerte con su familia. E noi stavamo benissimo in Italia. E noi stavamo muy bien in Italia. Abbiamo la nostra casa, la nostra casa, la nostra chiesa, con, nostra iglesia, con le chiese, las iglesias, tante cose belle, tante cose bonitas. E lasciare tante cose per fare un salto nel vuoto. Para hacer como un salto en el vacío. Para venir a hacer algo que ni siquiera entendíamos en este momento. No fue fácil. Però no Pero algo que siempre hemos tenido como familia desde el inicio de nuestra conversión. Es decir, Es decir, cualquier cosa que Dios nos dirá, la haremos. Quindi il primo passo per poter sperimentare la volontà di Dio, la direzione di Dio. Il primo passo per sperimentare la volontà di Dio e la direzione di Dio. È decidere di fare quello che Dio dice. È decidere di fare quello che Dio dice. Che possa essere conveniente o non conveniente. Che non convenga o no. Possa essere facile o difficile. Che sia facile o difficile. Che ci possa piacere o non ci possa piacere. Che non gusti o no. Dobbiamo decidere che faremo la volontà di Dio. Dobbiamo che decidere che faremo la volontà di Dio. La seconda cosa lo è ricevere una parola Rema, es una rema. cioè che cosa Dio ci vuole dire. Osea, che è lo che Dio quiere dicerno. Molti pensano, va bene, se Dio apre una porta, quella è la volontà di Dio, se la porta si chiude, significa che non era la volontà di Dio. E molti pensano, bueno, se questa porta si apre, è la volontà di Dio, e bueno, se abre, di Dio, si se cierra, non è la volontà di Dio. Però non è così. Però non è così. Questa idea è sbagliata. Questa idea è male. Tu lo puoi vedere nella Bibbia. Quando Paolo e Sila finirono in carcere. Paolo e terminarono terminaron in carcere perché Dio li aveva mandati lì. En la Dios los había ahí. Voi immaginate che Dio li manda in, questo, in questa città? E que appena arrivano, oh. y llegan, li prendono e gli danno un sacco di mazzate. Y y les dan golpes, e li buttano nella parte più profonda della prigione e mentre ero nella parte più profonda della prigione, de ed era la mezzanotte, il momento più buio il momento più oscuro Sila non stava dicendo a Paolo Paolo ma sei sicuro che veramente era la volontà di Dio? Sila non le stava dicendo a Paolo Paolo, stai sicuro di che questo è es Dio? Che abbiamo preso tante di quelle mazzate che ce le ricorderemo tutta la vita perché ci sono tanto che ci sono a ricordare per tutta la vita No, no, la Bibbia dice che loro erano lì, cantavano ed adoravano il Signore. E al all'improvviso mm -hmm. si aprirono le porte del carcere. De e repente si aprirono le porte del carcere. loro avrebbero potuto salire da quel carcere. E salire di ahí. Però avevano ricevuto da Dio di rimanere nel carcere però recibido a Dios di quedarse en la cárcel. Quindi loro ellos nel carcere con la cárcel con la puerta abierta. Y muchas veces tienes que quedarte uh, firme cuando se abre una puerta. Porque no es cierto que quella puerta abierta sea la puerta en que tengas que pasar. Forse non è arrivato il tempo. No, no il tempo. Forse quella porta non te l'ha aperta Dio. La Dios. Ma quello di cui tu hai bisogno. Pero lo que non è di porte che si aprono o si chiudono. Non no? si aprono Ma di parole che vengono dal trono di Dio. Sino parole che vengono dal trono di Dio. Alla stessa maniera quando una porta si chiude. Della stessa maniera quando una porta si chiude. Può essere una, una, una guerra, può essere un attacco da parte del nemico. Può essere un attacco da de parte del nemico. Quando Israele arrivò a Gerico? Quando Israele llegó a Jericó. Trovò porte chiuse. encontrò puertas cerradas. Mura alte. Murallas muy altas. Incontrò giganti che erano armati. giganti con muchas armas. Che avevano paura e molti volevano domassene in Egitto. E miedo y a Però quella era la volontà di Dio Pero era la volontà de Dios. Affrontare quella battaglia e vincerla battaglia Quindi se tu stai affrontando delle battaglie nella tua vita si tu vida, se tu stai affrontando delle battaglie nel tuo matrimonio, tu matrimonio Se stai affrontando battaglie nella tua salute in tu Non significa che quella cosa non sia da Dio Non significa che questo sia Dio Anzi molto spesso significa che è proprio da Dio De hecho, a veces significa que es de Dios. Porque el diablo se ha alzado con toda la su fuerza para no hacerte andar y Porque el diablo se levantó con toda su fuerza para, para que no, uh, no ganes. Pero en el nombre de Jesús nosotros podemos conquistar lo que Dios nos ha prometido. Pero en el nombre de Jesús vamos a conquistar lo que Dios nos dijo. Amén. Amén. Un Otro ejemplo. ejemplo. Saúl había perseguido a David. Saúl persiguió a David. Lo quería a de uccidere tantísimas veces. Quiso matarlo muchas veces. però un giorno Davide si ritrovò dall'altra parte però un giorno Davide si ritrovò dall'altra parte. si trovò con Saul che era entrato nella caverna dove lui era nascosto si con Saul che entrò nella cueva dove lui stava escondito ed era entrato per avere, fare un bisogno personale e entrò per fare una necessità personale non c'erano i bagni non bagni e quindi usavano le caverne usavano las e quindi lui era nascosto dietro una roccia y de una roca. e il suo nemico era davanti a lui il suo nemico stava davanti a de lui. E quindi le persone intorno a lui gli hanno detto. Personas, eh, in suo le dijeron, Guarda, Dio te l'ha messo nella tua mano. Dio te lo ha messo sta nella tua mano. Sta qui vicino a te. Cerca il suo esercito non lo può proteggere. Suo non lo va a protegger. Dammi soltanto il comando, io vado lì e lo uccido. Solo dammi la ordine e lo mato però Davide sapeva Però David che quella non era la volontà di Dio. Che era la volontà di Dios. Una porta aperta. Una, puerta abierta, una grande opportunità, una gran opportunità. Può non essere la volontà di Dio. Puede no la volontà di Dios. Sapete, quando noi, noi decidiamo di venire qui a Valencia. Aquí Valencia ci fecero una proposta una proposta di prenderci eh, la responsabilità di una chiesa molto grande, prenderci la responsabilità di una chiesa molto grande, ci fece una proposta che era allettante per tutti, esisteva una proposta che era interessante per tutti: tutti avrebbero detto, Wow, una proposta così, capita una volta nella vita, è una proposta così, solo passa una volta nella vita. Però pregando, Dio ci disse no, però orando, Dio ci disse no. E quindi, quando ci fu una riunione, mi ricordo, con i leader di quella chiesa. E quando una riunione con un leader di questa iglesia, Io pubblicamente disse: 'Dio mi ha detto che non posso prendermi carico di questa chiesa'. Dio, io pubblicamente: 'Dios mi ha detto che io non mi voy a fare carico di questa iglesia'. Molti hanno pensato che potesse essere pazzo o stupido. Molti pensavano che abbia sido loco o tonto. Però quando noi sappiamo quello che è la volontà di Dio. Pero la di Dio, Non ragioniamo per opportunità. Non ragioniamo per opportunità. Ma ragioniamo per la sua volontà. Sino che per la sua volontà. Amen. Amen. Un altro, un altro punto importante. importante. quindi abbiamo detto che dobbiamo essere sottomessi alla no. parola di Dio. Así que que que estar a la de Dios. Dobbiamo ricevere una parola. Que una ma la terza dobbiamo anche ricevere una conferma. Pero que una Perché non è che tutto quello che riceviamo, eh, che pensiamo sia da Dio, veramente è da Dio. Porque no todo lo que recibimos y pensamos que es de Dios, es de Dios. Tenemos que tener un filtro para filtrar lo que es bueno de Dios y lo que no es de Dios, lo que es nuestro texto. Necesitamos de un filtro para ver lo que es de Dios y lo que es nuestra cabeza. Entonces, para filtrar lo que recibimos, tenemos que confirmar esta palabra. Para confirmarla, la prima cosa è che quella parola deve essere conforme alla Bibbia. Perché la Bibbia è la profezia più sicura che noi abbiamo. E quindi Dio non ti dirà mai di fare una cosa contraria a quello che dice la Bibbia. Dio non ti parlerà dicendo che ti devi inginocchiare davanti ad una statua per adorarlo. Quando Dio ti ha parlato che que quella significa idolatria. Quando Dio ti ha dico che questa è es idolatria. La seconda cosa che possiamo fare cuando, per filtrare una parola è eh, eh, riflettere sopra tono di questa parola. il tono di questa parola. Quando Dio ti parla, non ti accusa mai. Non ti fa sentire male. No te hace sentir mal non ti fa sentire in, colpa. Non ti sentire in colpa anche se hai fatto qualcosa di sbagliato algo malo, quello che Dio ti dice è per esortarti a cambiare Lo dice es para a cambiar. non è per finire e distruggerti no para de ma per incoraggiarti ad andare avanti sino que para a ir un altro filtro che possiamo avere Otro filtro che tener. è chiederci se la parola è stata ricorrente Spedirsi la palabra ha sido recorriente perché quando Dio ci parla, Dio nos habla, molte volte insiste sulla cosa che ci sta dicendo, muchas veces insiste su quello sta dicendo. Quindi, se tu vedi che Dio insiste insiste insiste, Dio insiste, insiste, insiste, che quella parola insiste, insiste, insiste, insiste no? palabra, allora tu riconosci che quella parola è qualcosa che proviene dal trono di Dio, riconosci che questa parola è qualcosa che viene da di Dio. Un giorno, ad esempio, Samuele stava dormendo vicino al Tempio Un Samuele stava cerca del Tempio e ha improvviso una parola e di repente una parola Samuele, Samuele Samuele, Samuele Samuele corre e va dal sacerdote Eli e Samuele corre cerca del sacerdote Eli Eli, che, perché mi hai chiamato? Eli, perché mi hai chiamato? Eli lo guarda e dice, no, ma io non ti ho chiamato, vedi che ti sei immaginato questa cosa e Eli dice, mira, che io non ti chiamai chiamato, a lo tu lo immaginaste e quindi Samuel, vabbè, sarà stata la mia me mente, saranno stati i peperoni della sera prima. E Samuel dice, bueno, a lo mejor mia mente fu quello che com'è ayer. E quindi tornò a dormire. E volvi a dormire. Però una seconda volta. Però una seconda vez. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Dice, cioè, no, questa volta l'ho sentito, Eli. Eh, se, no, che cosa volevi? Dice, ora lo ho Eli, che vuoi? No, io non ti ho chiamato. Io non ti ho chiamato. Quindi Samuel dice, questi peperoni ieri erano molto pesanti. Esatto, che con mia ieri questo... ...tuvo molto effetto. <ride> Due volte! Dos veces. E quando arrivò la terza volta e quando llegó la tercera vez Samuel non si rendeva conto che era Dio Samuel non si dava cuenta di che era Dio però è lui che conosceva la parola di Dio però la di Dio dice guarda che non ti sta impressionando è Dio mm. che ti sta parlando e dice guarda che non ti alusinaste è Dio che ti chiamò e quindi quando Dio ti dirà un'altra volta queste parole e quando Dio ti va a dicere vez queste parole Escúchalo. quindi quando tu hai un pensiero che è fisso, è fisso, è fisso, è fisso, è fisso, è fisso quando è fisso. tienes un pensamento che è fisso, è fisso allora quel pensiero molte volte è la parola di ti questo pensiero molte volte è la parola di Dio Un'altra cosa che possiamo fare per capire se quella cosa viene da Dio è chiedere segni quando meditiamo la parola di Dio non è sbagliato chiedere segni a Dio Dio vuole che noi chiediamo segni Gedeone chiese segni doveva decidere di andare in una battaglia con pochissimi uomini come facciamo a vincere questa battaglia contro un esercito fortissimo? Come possiamo scrivere questa battaglia contro un esercito enorme? Aveva paura. Teneva. Però Dio gli diede dei segnali. Però Dio gli dio signos E ancora altri segni. E altri segni hanno. E altri segni ancora. E a un Fino a quando gli disse, Getlio, se hai paura. Hasta che gli dico, se tieni miedo. Avicinati di notte al campo del nemico. Uh, Acercati al.. Campo del de e, e tu sentirai quello che loro dicono lo que ellos dirán. e loro lì stavano tremando di paura per quello che Gideone doveva fare quindi quando Dio ti dice di fare qualcosa Eso, Dios te dice de hacer algo, chiedi segnali a Dio chiedi conferme al Signore a Dios, a Dios. non sì. è peccato no non è mancanza di fede no es falta de fe. è soltanto il desiderio di eh, ricevere di essere sicuri che quella sia la parola di Dio solo è il deseo di de essere de sicuri di che sia la parola di Dio mm. e quindi chiedi conferme poi ancora un'altra cosa puoi fare y hacer otra cosa. chiedi consigli ai saggi le consigli a los 1215 in Proverbios 1215 dice così 12, 12 15, 15. Mm. La via dello stolto è dritta a occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Vedilo qua, speno. Per la Allora 12 No. 12 15 15 il <coughs> cammino del necio è dritto in sua opinione. Ma il che obbedisce al consiglio è saggio. Quindi la Bibbia dice di ascoltare i consigli delle persone che sono sagge di son Quindi quando Dio ti parla di qualcosa. Dio habla di algo, I pastori sono a disposizione per poterti aiutare. Vai con i pastori, parla con loro. i con Chiedi consigli al saggio pídele consejo al sabio y seguramente podrás encontrar una palabra de ayuda y, cosa per capire quella parola veramente de Dios, y lo último para entender si esta palabra realmente es de Dios recibir confirmación de otras personas dai de los profetas que Dios ha constituido, que, que pueden orar y darte confirmaciones cuando teníamos que llegar aquí casi daba risa ci chiamarono da, da diverse parti del mondo, de del dell'Australia, de un profeta del Guatemala. De Guatemala, dal Venezuela, del Venezuela. dal Perù, dall'Italia ovviamente, tante persone che non sapevano, non sapevano la parola che noi avevamo ricevuto, que ni lo que e ci dicevano guarda Dio mi ha parlato diceva: "Mira che Tu devi andare a Valencia. Dio andiamo a Valencia. Dio ti manda lì per fare qualcosa di diverso. Dio ti manda lì per fare qualcosa. E anche aggiungevano poi dei dettagli alle cose che Dio già ci stava dicendo. E cada uno ha dato dettagli di de quello che Dio già non sta dicendo. Dio ha dato profeti alla Chiesa. Dios dio ha dato profeti alla Chiesa. E se le ha dati è perché i profeti possono dare conferma alla nostra vita. E se li dà perché i profeti si confermino quello che Dio ha dato alla nostra vita. In modo che possiamo essere sicuri che quella parola che abbiamo ricevuto para que seamos seguros de que la palabra que recibimos es de parte de Dios. Es Quindi Por eso seis pasos para recibir la palabra de Dios. La prima mi devo uh, decidere di de obbedire a Dio. La primero tengo que decidir de obedecer a Dios. Secondo, devo ricevere la parola. Por segundo tengo que recibir la palabra. Poi, devo ricevere, terzo, la conferma. Tengo que recibir una confirmación. pero quarto devo anche capire il processo, il come. También, cuarto tengo que entender el cómo come io devo muovermi in quella parola tengo que in esta perché non basta che Dio mi dica cosa devo fare perché non è sufficiente che Dio me che hacer. devo anche capire come farlo tengo que come quando Dio disse a Noè di fare l'arca di gli disse anche come farlo disse quando disse a Gedeone di sconfiggere i marianiti le dijo a de, eh, los gli disse anche come farlo le dijo come hacer. Ed è, fu una pazzia perché non gli disse guarda prendi dei carri armati, prendi degli aerei. Perché no. non gli dice mira, toma tanche, avioni. Se prendi 300 persone. Se prendi 300 persone. Dagli una fiaccola in mano. Delle una torcia in mano. E nell'altra mano mettici un vaso. E nell'altra una vasica. E all'improvviso gridate. E di repente griten per Gedeone e per il Signore buttate il vaso a terra tirate la vasija al suolo e alzate le torce e così vinsero una battaglia e così vincere una battaglia quando conquistarono Gerico. Quando conquistarono Gerico. Dio gli disse che dovevano girare sette volte attorno. Dio gli diceva girare, dare dar sette volte al torno delle mosca. Una volta per ogni giorno. Una volta per ogni giorno. Però l'ultimo giorno dovevano girare sette volte. E l'ultimo giorno girò sette volta. Che pazzia! Che locura! Però funzionò e molte volte le cose che Dio ti può dire ti possono sembrare una pazzia e molte volte lo che Dio ti dice possono parecerte locuras però funzionano ed è meglio la pazzia di Dio che l'intelligenza degli uomini que la de los perché le cose di Dio funzionano perché lo di Dio funziona la quinta cosa che dobbiamo capire lo que que è anche il tempo es el il quando, el quando. Non è detto che se Dio ti dica una cosa, quella cosa sia per domani mattina. Ah, si prega a volte per delle persone e Dio dà delle chiamate alle persone. Se ora per persone, e Dio già uh, da chiamate alle persone. Dio ti sta parlando che devi andare in Africa. Dio ti sta parlando che devi scrivere in Africa. E molto bene, la persona si parte e se ne va in Africa il giorno dopo. O pues la persona il giorno dopo già sta in Africa. Non funziona così. Non funziona così. Devi anche capire che Dio ha i suoi tempi. Que que Dios tiene sus Quando Dio parlò a Davide. Quando Gesù le a David gli disse, lo unsero come rey, disse a Davide che lui era re. Lo ungirono come re, gli dirono che era re. Però ha dovuto passare un tempo abbastanza grande prima di diventare re. Dove fu perseguitato. Dovette scappare a vivere in un altro paese. In Iniziò alla fine ad essere re, ma solo di una piccola parte del regno. Iniziò a essere re, ma solo di una parte pequeña del regno. Fino a quando divenne re di tutto Israele hasta que se volvió el rey de todo Israel. Entonces hay un en el momento en el que Dios te habla. Por eso también hay un cuando en que Dios te habla. Y entonces en el momento en el que tú has compreso todas estas cosas, entonces falta allora, el último punto, el sexto. Falta el último punto. Meti en práctica. Pon en práctica. Haz lo que Dios te ha dicho de hacer. Haz lo que Dios te dijo de hacer. Prima hai iniziato dicendo ok quello che Dio mi dirà di fare io lo metterò in pratica. Antes empiezas dicendo lo che Dio mi dice lo prendrò in pratica. Poi hai ovviamente ricevuto questa parola. E poi hai ricevuto la conferma? Hai ricevuto la conferma. Hai capito come farlo. Hacer. Hai capito che il tempo quanto deve essere. Intendiste quando deve essere il tempo. Allora l'ultima cosa è obbedire. Allora solo ti hai chiesto. Che è la parte più difficile. Che è la parte più difficile perché molte volte quello che Dio ci chiede di fare è un passo di fede perché molte volte lo che Dio ci chiede di fare è un passo di fede Amen. Amen. adesso voglio spiegare eh, in maniera pratica come possiamo ascoltare la voce di Dio Ahora de cómo la voz de Dios. perché si parla tanto in, in teoria. Se habla mucho en teoria si parla tanto in teologia Se habla mucho en però di esempi pratici ne abbiamo pochi Por ejemplo, los pocos. quindi voglio spiegare Praticamente come funziona? Forse ti è capitato alcune volte che leggendo alcuni versetti della Bibbia questo versetto ti, ti stava parlando personalmente. A veces, ti che, leggendo alcun versicolo della Bibbia, ti Oppure stavi pensando ad una persona e all'improvviso ti arriva una telefonata ed è proprio quella persona che ti sta chiamando. O stavi pensando in una persona e persona ti chiama. O forse vieni in chiesa e hai delle domande. Dei pensieri. O, o, sea, o vienes alla iglesia e tienes preguntas, pensamientos e la predicazione del pastore è proprio la risposta a quello che tu stavi pensando e tu dici, oye, però come il pastore sapeva tutti i fatti miei? E tu dices, oye, il toda mia vita? oppure alcuna volta hai avuto qualche sogno strano che ti è rimasto impresso o tu viste alcun sogno raro che se te quedò imprimito o poi ci sono persone che hanno visto angeli. O persone che visto angeli. Persone che hanno ascoltato fisicamente la voce di Dio. che fisicamente la voce di Dio. Se già hai attraversato qualcuna di queste, di queste esperienze. Significa che Dio già ti ha parlato. Significa che Dio già ti ha parlato. Perché quando Dio ci parla molte volte Dios nos habla, veces, non è come una voce che tu senti dal cielo. Non è una voce che dal cielo. Ascolta figlio mio, ti sto parlando. Hijo mio, te estoy no, no, no, non è così. No es así. Dio parla al nostro spirito. Dio parla al nostro spirito. E noi dobbiamo imparare ad ascoltare Dio nel nostro spirito. Spirito. e dobbiamo apprendere a ascoltare Dio nel nostro spirito quindi se hai già hai avuto questa esperienze. O sea, Dio già molte volte ti ha parlato te veces. però ci sta un esercizio mm -hmm. che noi possiamo fare per poterci allenare nell'ascoltare la voce di Dio e questo dobbiamo farlo all'interno del nostro tempo devozionale. En devozionale perché come credente ogni giorno dobbiamo avere un momento per leggere la Bibbia e per pregare non basta venire in chiesa la domenica no la domingo. abbiamo bisogno di sviluppare una nostra relazione personale con Dio que personal con Dios. e quindi all'interno del nostro momento di intimità Mettiamo delle, delle canzoni, ci mettiamo a cantare a Dio. Que nos pongamos canciones, nos ponemos a a Dios. Ci mettiamo a leggere la Bibbia. Nos ponemos a leer la Bibbia. Però dobbiamo avere anche un momento per stare in silenzio per ascoltarlo. Pero tenemos que tener un momento para estar en silencio y escuchar. Molte volte io immagino a Dio che vuole parlare con noi. Muchas veces me eh, imagino a Dio che vuole hablar con nosotros. E noi da quell'altra parte che stiamo sempre a parlare. E noi dall'altra parte che stiamo sempre a bla bla bla bla bla, bla, bla, bla bla bla bla bla. E tu dici ah... E, Dio... e poi ci fermiamo un attimo, Dio vuole parlare, ma non so bla bla di no, Dio dice, ah... E Dio... E Dio dice, ah... E Dio vuole parlare, ma non so se può parlare... E E Dio dice, ah... E Dio vuole parlare, ma non so se può parlare... No, Dobbiamo avere dei tempi di silenzio davanti a Dio. Dobbiamo avere tempi di silenzio davanti a Dio. In cui dobbiamo dare a Dio la possibilità che lui ci possa parlare. E che dobbiamo dare la possibilità di che Egli non sali facendo domande a Dio facendo preguntas a Dio una delle cose che tu puoi fare una delle cose che puoi fare È prendere ad esempio un foglio di carta con una penna e prendere per esempio un papel con una, un boli dopo che hai pregato e cercato Dio e letto la Bibbia. e fai una domanda a Dio e scrivila sulla carta hazle una pregunta a Dios e en el ejemplo, Dio e scrivila nel papel per esempio Dio che cosa ti piace di me por esempio Dio che ti piace di me e dopo fermati in silenzio e cerca di ascoltare cosa senti dentro. E poi parati in silenzio e tratta di ascoltare quello che senti dentro. E scrivi quello che hai, che hai sentito. E scrivi quello che sentiste. Non, non è importante in questo momento se è giusto o se è sbagliato in questo momento non è importante se è giusto o no non ti fermare a pensare se questo che stai scrivendo viene dalla tua testa oppure no non ti pongas a pensare in questo momento se questo viene dalla tua testa o no solo scrivi quello che pensi possa essere la risposta solo scrivi quello che credi che sia la risposta dopodiché fai un'altra domanda e poi fai un'altra domanda e continua così facendo domande Y sigue así haciendo preguntas. Y escribiendo las respuestas. ¿Qué vengono Que no todas las respuestas que che escribimos vienen de Dios. Pero la Biblia dice que con la experiencia... Pero la Biblia dice con la Impariamos a reconocer cuál es la justa y perfetta voluntad de Dios. Quindi io facendo domande a Dio yo preguntas a Dios, scrivendo col passare del tempo por el pasar del tiempo, mi renderò conto quando Dio ha parlato me darei de Dios habló, e di quando invece è stata la mia testa e di fui io. Saranno i fatti stessi che ci diranno se quella cosa che noi abbiamo scritto veniva da Dio. E con l'esperienza impareremo sempre di più a riconoscerlo. E con l'esperienza vamos, vamos a aprender meglio come riconoscerlo. Per esempio, Por ejemplo, quando noi Dio ci aveva parlato che dovevamo venire qua, quando Dio ci aveva parlato di venire qui, si chiusero tutte le porte. Immaginate che abbiamo trovato una persona che doveva comprare casa. Immaginate che abbiamo trovato una persona che doveva comprare casa. Perché Dio ci aveva detto: mettete la vostra casa in vendita. Nos dijo, in venta casa", e dopo di che andate a Valencia a comprare una casa. Y después in Valencia a comprare una. E noi tutti felici in aprile abbiamo trovato una persona che doveva comprarsi la casa. E noi tutti felici in aprile abbiamo trovato una persona che doveva la casa che si va a comprare la casa, e all'improvviso si chiude tutto, e di si sierra tutto, lockdown, la quarantena, tutti i banchi chiudono, e non concedono più il um, mutuo, l'ipoteca, no e quindi questa persona che si doveva chiamare, prendere la casa ci chiama tutto, eh, diciamo, dispiaciuto, questa persona che tiene che comprare la casa, ci chiama come uh, triste, e dice, mi dispiace, però il banco ormai ha bloccato tutte le pratiche di mutuo. E dice, lo siento, però il banco non nos deja a la ipoteca. Perché non sanno come evolverà questa crisi economica. Perché non sanno come, come passare questa crisi, crisi economica. E quindi non sanno se poi io posso effettivamente pagare il mutuo, non posso pagare il mutuo. E non sanno se io posso pagare la ipoteca o no. E quindi è tutto chiuso. Todo serrato. Quando si aprirà di nuovo questa opportunità. Quando si aprirà otra vita questa opportunità. Ti chiamo. Ti chiamo. E noi continuando a pregare, il Signore ci, ci comincia a parlare. E noi seguimos orando e Dio ci impiega a parlare. E ci inizia a parlare delle cose che noi dovevamo fare appena arrivati qui. E noi parlare di cose di fare arrivati. E ci inizia a dire, quando voi arriverete là, una sera vi inviteranno ad una cena. E ci saranno delle persone che diranno questo, questo e questo. E le persone diranno questo, questo e questo. E voi dovete rispondere questo, questo e questo. Que decir esto, esto esto. E poi a un certo punto Dio parla, iniziate a fare i pacchi per il trasloco. E di repente Dio si empieza a parlare, a dire, a fare per la mudanza. Signore, ma come è possibile? Qua è tutto chiuso. Signore, però, come è possibile se sta tutto serrato? Le banche sono ferme. Los bancos están è impossibile. Es impossibile. Però Dio dice: fate i pacchi. Però Dio dice: hacerlo. E noi lì a guardarci in faccia, come i pazzi a fare i pacchi, senza aver venduto una casa. Ahí, como locos, paquetes, sin haber la casa. E noi lì, mirandosi come locos, facendo pacchi, senza aver venduto la casa. E una mattina mi ricordo che ci alziamo e stavamo facendo colazione. Mi ricordo che una mattina stavamo desayunando. E come famiglia ognuno di noi eh, aveva il suo momento di preghiera e per ascoltare Dio. E come famiglia ognuno di noi ha il suo momento per ascoltare Dio. E quella mattina ci siamo svegliati strani. E stamattina noi ci aspettiamo E io dico, guarda che il Signore mi ha detto che oggi ci chiamano e ci fanno sapere quando andiamo a firmare per la casa. E io le dico, il Signore mi detto che oggi noi stiamo a chiamare per. Para... Decirnos cuándo tenemos que ir ahí para vender la casa. Y mi hija responde, sí, también a mí yo he dicho la misma cosa. Y mi, hija, y mi hija contesta, sí, a mí también me dijo lo mismo. Y también el otro hijo mío dice, sí, también sí, a mí yo he dicho la misma cosa. Y mi otro hijo me dice, sí, a mí también me dijo lo mismo. Y mientras estamos hablando, suena el teléfono. Y mientras estamos hablando, suena el móvil. ¿Pronto? ¿Quién es? Era el hombre, de la casa. el hombre de la casa. Ah, guarda, la banca ha abierto. Mira, el banco abrió. El 29 de julio debemos andare a firmare. El 29 de julio vamos a firmar. No prendes empeños. No tomes empeños. ¿Cuándo suceden estas cosas? Cuando pasan estas cosas. Tú eres la confirma era la voce di Dio. Tienes la confirmación de que esa era la voz de Dios. Quando Dio parlò a Mosè, Dio parlò a Moisés, disse a eh, Mosè, Mosè chiese un segno, un signo, e Dio gli dite dei miracoli per il bastone, e, e Dio gli dì, milagros con il bastone, miracoli da fare con la sua mano, milagros con la sua mano, però gli disse il segno che sono io che ti mando, però dì, la che che ti mando, sarà che alla fine, sarà che al final, voi mi servirete su questo monte, me vais a servir en questo monte, e quando io leggevo questi passi mi metto sempre a ridere. E quando io leggevo questo versicolo sempre mi pone a ridere. Perché Dio stava dicendo a Mosè. Perché Dio le stava dicendo a Moisés. La conferma reale finale. La conferma reale finale. L'avrai la alla fine. La tendrà al finale. Quando la realtà poi non ti serve più. Quando già non ti serve. E così è con la nostra vita. E così è con la nostra vita. Abbiamo bisogno di fare esperienza. Con Dios. Necesitamos hacer experiencia con Dios Dios quiere hablarte Dio vuole darti direzione. darti direzione lui è un padre amorevole che ti vuole aiutare nella scelta di tutti i giorni come tu come padre vuoi aiutare i tuoi figli a fare le scelte giuste anche lui vuole aiutarti a fare le scelte giuste Él a bueno. ma dobbiamo avere un tempo que tener un da dedicare ogni giorno per ascoltarlo para dedicar cada día a escucharlo. Por questo hoy hai ricevuto una base su come puoi la voce di Dio. la base sobre cómo escuchar la voz de Dios. Hai ricevuto anche un esempio pratico di un esercizio che tu puoi un esempio pratico de cómo hacer todos los días. Ora ho bisogno però di praticarlo. Per hai bisogno ogni giorno di avere questo tempo. Necessitas cada dia de tener este tiempo, di tener questo tempo. Di sperimentarlo. Perché sono cose tremende quello che Dio può fare. Perché sono quiere hacer contigo. Quando ha persone che lo stanno a sentire e sono guidate da Lui. Quando ha persone che lo escuchano e si dejano guiar porLui. Se tu questa mattina sei qua. qui. Non è un caso. Non è una casualità non è perché stavi qui vicino e ti sei trovato a passare non è perché stavi qui cerca e stavessi passando il caso non esiste la casualità non esiste è Dio che guida molte cose nella nostra vita è Dio che guida le cose nella nostra vita e vuole continuare a guidarlo e farlo in una maniera ancora più profonda e vuole continuare a e farlo in una maniera ancora più profonda e quindi questa mattina Lui ci ha dato delle direttive chiare. per questa mattina nos dio direzioni claras per poter continuare con la nostra vita, avere una direzione nuova. Para con vida, nueva Ogni mattina noi siamo qua alle 11. Cada aquí a las 11. Come diceva mia moglie, non è una chiesa evangelica Cada come la le altre. Domingo. Ah, dice? No es, como dice mi esposa, no es una iglesia evangélica como las demás. No estamos aquí para alabar a Dios. Esto lo podemos tener en casa nuestra: la musica e adoramos. Esto podemos tenerlo en nuestra casa poniendo la música y adorándolo. Pero queremos tener un tiempo para equiparnos y seguirlo mejor. Si hay bisogno di recibir preghiera en tus problemas personales, si necesitas uh, oración para. Uh, tus Noi siamo qua per poterti aiutare aquí para perché per questo Dio ci ha mandato nos envió. per liberare coloro che sono schiavi para los que son per guarire coloro che sono malati para que están enfermos. per restaurare matrimoni distrutti per che la vita delle persone possa essere differente e dal mese di settembre inizieremo di nuovo con un percorso di discepolato. E settembre vamos a empezar otra vez con este mentorato. Abbiamo bisogno di crescere. Ne necessitamos crecer. Non possiamo rimanere solo con l'unione della domenica, non, non è sufficiente. Non possiamo quedarci solo con il domingo, non è sufficiente. Abbiamo bisogno di un percorso di mentorato di un percorso di mentorato. Un percorso dove io sono affiancato da una persona. Che mi spiega le cose pratiche. Che me lo fa vedere con gli occhi. E mi guida per aiutarmi a crescere nel cammino del Signore. Quello che Dio ci ha detto quando siamo arrivati qua. che Dio quando qui. Che Dio vuole fare una chiesa differente. Perché siamo in un tempo differente. Perché in un tempo differente. Tutti abbiamo questa mascherina proprio perché siamo in un tempo particolare. la perché siamo in un tempo particolare. E non è più il tempo in cui avendo una riunione di culto si può fare la volontà di Dio. Cui, di culto, volontà di Dio. Abbiamo bisogno di crescere. Abbiamo bisogno di persone che ci aiutino nel nostro cammino? Necesitamo di persone che ci aiutano nel nostro camino. Per realizzare il destino profetico che ognuno di noi ha. Per realizzare il destino profetico che cada uno de nosotros tiene. Se noi siamo nati su terra, se abbiamo, terra, abbiamo un destino. Se siamo naciti, abbiamo un destino. Dio ha pianificato qualcosa per la nostra vita. Dio ha algo per nostra vita. Dio ha fatto un progetto per noi. Dio ha fatto un proiettile con nosotros. Forse la tua famiglia non ha creduto in te. Quizá la tua famiglia non creò in te. Forse sul lavoro non hanno creduto in te. No in Forse tuo marito o non ha creduto in te, tua moglie. Tu marido, tu non Però Dio, da prima che tu nascessi, Dios, desde antes que ha creato un piano per la tua vita. Crea un piano per la tua vita. In modo che la tua vita possa essere utile all'estensione del regno. Non sei nato per caso. Non tu, la tua vita non è inutile. Tu no inutile. La tua vita è all'interno di un piano che Dio ha fatto. Tua vita è parte di un piano che Dio ha fatto. Quello che noi diciamo che è un destino profetico che Dio ci ha segnato. Lo que que es el que Dios nos dio. Ed abbiamo bisogno di entrare in questo destino. E necessitamos entrare in questo destino. Affinché la nostra vita possa avere un senso. Para que vida pueda tener un Amen. Amen. E quindi questa mattina abbiamo ricevuto un bel materiale su cui possiamo pensare. Esta un sobre el que que pensar. Vogliamo avere però adesso un momento per poter pregare. Però vogliamo un momento ora per Vogliamo salutare le persone che ci seguono in diretta. Vogliamo salutare le mani in diretta. E vogliamo pregare qui. Vediamo salutare.